Forse questo è uno tra i video più importanti di tutto il canale, che risponde a una domanda non sempre espressa, ma comunque sempre presente quando si parla di diete. È più importante considerare cosa si mangia o quanto si mangia. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista, e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia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 Come ho detto più volte, esistono diete di tutti i tipi in commercio. Alcune tolgono i carboidrati, come le codogeniche, altre tolgono prodotti animali, come le vegetariane, altre ancora dividono gli alimenti nei vari giorni, quindi avremo il lunedì ricco di carboidrati, e un martedì ricco di proteine e così via. Insomma, tutte le guide più famose si basano sul concetto di scegliere gli alimenti e impostare un'alimentazione meno controllata dal punto di vista delle quantità. La cosa ha anche senso se ci pensate. Il libro di diete deve dare delle istruzioni che siano facilmente eseguibili. Se comincia a parlare di calorie, quantità degli alimenti, delle giuste proporzioni, di equilibrio, diventa molto più complicato. Allora, ecco che la dieta commerciale è pubblicizzata con slogan tipo Mangia quanto vuoi senza limiti. Ad esempio, una delle diete ketogeniche più famose, la dieta Dukan, prevede una fase in cui eh, si mangiano solo carne o pesce e qualche verdura uh, fase in cui le indicazioni esplicite sono proprio mangia quanto vuoi di queste cose e inevitabilmente funziona le persone che seguono la dieta Dukan calano di peso realmente e hanno la sensazione di mangiare liberamente senza porsi il problema delle quantità la realtà però è ben diversa quando eh, il libro sulla dieta Dukan dice di non considerare le quantità, fa conto che le persone, nella maggior parte dei casi, abbiano problemi di peso e siano comunque persone normali. Eh, questo implica che Mario, eh, che ha comprato il libro ieri ed è intenzionato a seguire la dieta nei più piccoli dettagli, si trova davanti questa indicazione e smette di preoccuparsi del peso della bistecca che mette nel piatto ma andrà al supermercato e comprerà la bistecca per i suoi bisogni non una quantità che basterebbe per una squadra di calcetto eh, inoltre aumenterà il consumo di verdure come previsto dalla dieta e quindi si troverà a non poter mangiare troppa carne perché le verdure lo riempiono 100 grammi di petto di pollo sono equivalenti a circa 100 kcal anche pensando di mangiare mezzo chilo al giorno di pollo non si arriva mai a mangiare troppo dal punto di vista calorico fondamentalmente l'alimentazione libera in queste diete è un mero strumento di marketing perché l'obiettivo è sempre e solo uno convincerti a mangiare di meno l'equilibrio dei nutrienti può essere rispettato in più modi tutte le diete commerciali in qualche modo riescono a dare quel che serve all'organismo per la sopravvivenza e in buona salute anche se i bilanciamenti sono diversi ma tutte più o meno esplicitamente, prevedono un apporto calorico contenuto. La verità è che le quantità contano e tutti i metodi spiegati nei libri sono solo facilitazioni per riuscire a far mangiare di meno quelli che seguono le indicazioni riportate in essi. La controprova è la stessa dieta chetogenica, è usata da moltissimi sportivi, soprattutto sport di forza come bodybuilding. Eh, di certo loro non hanno bisogno di dimagrire e non seguono la dieta per questo scopo eh, piuttosto aumentano moltissimo la quota di grassi aumentando di conseguenza le calorie per avere l'energia che serve per lo sport che praticano andando a volte addirittura ad aumentare il loro peso lo ripeto ancora una volta non è il cosa mangiare che è determinante ai fini del dimagrimento è solo il quanto a questo punto chi vuole dimagrire deve scegliere tra privarsi di alcuni tipi di cibi e incasellarsi in schemi precisi che non prevedono molta possibilità di manovra, eh, oppure avere una dieta completa e varia che permette anche qualche sgarro e semplicemente stare attenti alle quantità. Personalmente preferisco questa seconda strada che permette anche di capire quale sia la condotta migliore per la vita e non solo per risolvere un problema di peso. Ed è per questo che ho deciso di spiegare questa seconda strada nella mia accademia.